Oggi sono seduto su questo trono, o per meglio dire che sono in piedi, perché oggi andremo a fare una cosa molto particolare e diversa dal mio solito E non so se piacerà, io mi auguro di sì, e lo vedo se vi piace ovviamente um, Cosa andremo a fare? Andremo, chiaramente in questo timer di 8 minuti, andremo a, a scavare dei diamanti e a vedere quanti diamanti riesco a prendere io in 8 minuti Appunto per vedere un po' Ovviamente qua possono partire chiaramente i pronostici Secondo voi quanti diamanti riesco a prendere? Quanti non ne riesco a prendere? Cosa prenderò? Cioè insomma credetemi un po' voi Possono essere 0, possono essere 3 Possono essere 20 diamanti Possono essere 50 Io con... tenete conto che non ho fortuna sui diamanti eh, Sul piccone di diamante dico Quindi sarà per me un po' più complicato Però comunque mi auguro che riuscirò A fare un risultato decente anche Considerando il fatto che comunque Ho uh, Allo stesso modo un piccone in diamante Che comunque stava abbastanza veloce quindi se vado in una certa direzione Riesco a prenderne anche Abbastanza di porca miseria di diamanti E bisogna anche magari stare, ricordarsi Di stare attenti alla lava che ogni tanto Spunta un po' in giro E io che tanto odio questa lava Dico ogni volta No ogni volta che cado nella lava No non può essere Perché è successo E diventa un dramma però Amici miei, potremmo iniziare Quindi adesso prendo il mio timer qua sul telefono Lo metto qua così E facciamolo partire dove... 8 minuti, perfetto, partito via, via, via, via, via, via Ok, perfetto Nei primi tre minuti io spero di trovare almeno almeno quattro diamanti mi auguro questo è un po' il mio obiettivo da raggiungere che se non lo raggiungo piango e svengo quindi per favore state insieme a me prego aiutatemi a trovare questi diamanti trasmettetemi tutta l'energia positiva che avete io so che insieme al popolo so che voi riuscirete a trasmettermi tutta l'energia positiva per trovare i diamanti perché l'universo vibra e noi non so che questo dice sapete quelle cavolate che si dicono un po' in giro cioè nel senso non lo so a voi ci credete a queste cose però. Uh, io no <ride> Tipo alle robe che l'universo vibra E quindi un po' tutto quanto vibra e... <ride> Non lo so vabbè è un po' particolare Comunque non ha nessun uh, fondamento scientifico Per dire questa cosa Quindi non so se avete mai sentito questa parlare Di questo vibramento dell'universo E non vorrei dire in che cosa vibra E che cos'è che vibra E cos'è che vabbè insomma lasciamo perdere Però praticamente vibra Vabbè um, <ride> insomma a parte gli scherzetti Vediamo un attimo Io adesso non ho zero diamanti che schifo io spero di muovermi Guarda io faccio così Metto un po' di acquetta Che poi chiaramente mi possa condurre Con la giusta forza di volontà Dai quanto odio la lava, vi giuro La odio con tutto il mio cuore Voglio che esploda in 30.000 pezzi Guardate che complicatissima questa cosa Seriamente cioè, Non mi serve il ferro Voglio i diamanti Voglio i diamanti Datemi i diamanti Dammi i diamanti dove sono questi diamanti? Sono qua per caso, magari saranno qua. Guardate che non si vede assolutamente niente. Dai, per favore. I diamanti? No io vedo che qua in questa caverna A parte il creeper ci sono un po' di minerali E io so che al posto dei minerali Che ci dovrebbero essere ci potrebbero essere anche Tipo, tipo dei diamanti ci sarebbero potuti essere Dei diamanti invece c'è la redstone Per dire tipo qua al posto della redstone Ci sarebbero potuti essere dei diamanti E Invece la redstone ha preso il posto dei diamanti e ora non c'è più chiaramente Però è una cosa veramente che mi Infrange il cuore e che mi fa piangere In tante lingue diverse perché sì, io Piango parlando però praticamente Piango tipo adesso sto, sto piangendo Piangendo, però voi non lo sapete. Perché sto parlando in realtà. Quindi non sto piangendo. Intanto io vedo qua che siamo a 5 minuti e 46. No buono, no buono, non affatto buono. Questa cosa mi sta facendo molto triggerare, ragazzi. Vi sto dicendo la verità. Mi sta facendo triggerare anche perché non so proprio come fare a trovare questi mani Allora, dov'era il tunnel che io avevo preso? Aiutatemi! Sto andando in iperventilazione. <ride> Vi chiedo scusa eh, cioè non so che sembrava una cosa un po' terribilmente brutta Me ne rendo conto e vi chiedo terribilmente scusa perché non si dovrebbe fare questo verso Soprattutto un verso particolare che non si è mai sentito in nessuna tribù Però in questa mia tribù che io parlo si è sentita Io sono a livello 12 intanto adesso, quindi buono Andiamo avanti da questa parte e cerchiamo di trovare questi cazzo di diamanti che tanto adoriamo Ragazzi vediamo, cioè a voi piace questo, questa tipologia di video? Perché mh, a me il mining su minecraft piace ma io so che dalle un po' in giro sul canale ho visto che comunque um, Quando scavo in generale non vi piace molto Quindi ho deciso, mh, ma magari alla gente potrebbe piacere un video sfida dove scavo Speriamo che... Speriamo che vi piaccia Intanto però non sto trovando assolutamente niente Quindi scorri, corri, corri Dunis Vai Utilizza tutta la tua forza e energia positiva delle, del popolo Vai popolo Trasmettetemi tutta l'energia positiva Soprattutto nei commenti Perché ognuno quando mette un, un, un commento Praticamente l'universo vibra Diamo possibilità a questa teoria se è vera oppure no E quindi praticamente appena vibra Mi, mi trasmetterà ehm, eh, l'energia positiva Vediamo se vibra di più Dai fatela vibrare questa energia all'universo, Fate vibrare l'universo Scrivete tante cose Mettete emoji Scrivete qualsiasi cosa Spammate nei commenti, tante robe. però, cioè mi raccomando. Perché l'universo deve, deve vibrare, forza! Fate vibrare in questo universo. Vediamo se riusciamo a farlo vibrare di più. <ride> allora, eh, mi dissocio, chiaramente. E chiedo scusa per le persone che credono a questa teoria. Eh, giustamente, non sto assolutamente dicendo niente contro questa teoria, che è assolutamente giusta. Ognuna crede in quello che vuole, chiaramente. Eh, Sto sentendo uno zombie dietro di me ma probabilmente era dentro la caverna quindi niente di che Siamo a 3 minuti e 40 ragazzi non per dire però qua a 3 minuti e 40 potrebbe succedere un qualcosa di particolare Potrebbe succedere che questo zombie prima di tutto mi, mi uccida questa cosa non va bene Però no è impossibile che mi uccida tanto ho l'armatura in diamante cosa vuoi che succeda Ma se finisce il tempo e ovviamente prima di tutto vi ricordo ragazzi che io il mio pronostico non sono riuscito a mantenerlo Ovvero il mio, il mio obiettivo dei 4 diamanti in, nei primi 3 minuti non sono riuscito a conquistarlo? Assolutamente no. Perché, chiaramente, sono passati più di 3 minuti, ora rimangono 3 minuti e, 12, e 10. E quindi io sono letteralmente F. Per F, intendo F. -e -l o. Eh, ovviamente. Quindi, aiuto! Aiuto! Cerchiamo di. di... Non sto trovando niente. Dai, per favore, devo trovare... non posso terminare il video senza niente, ragazzi. Mi dispera. Questa cosa. Scrivete più nei commenti. Non state scrivendo abbastanza. Per favore, per favore. Scrivete di più cose nei commenti Scrivete nei commenti Ragazzi, facciamo vibrare Questo universo, questa teoria è l'unica cosa che mi sta Mi, mi sta uh, Come dire, mi sta Diciamo dando la possibilità Di, di, di una speranza in più per favore, ah, avete scritto nei commenti, ragazzi, vi, vi amo, vi love tantissimo, grazie mille per questo regalo bellissimo, grazie, grazie, ragazzi. Eh, quanti diamanti, ragazzi, ma siete stati veramente bravi a scrivere tantissimo, vedete quando scrivete funziona. Allora, a quanto pare quest questa teoria universale e vibrazionale vibra, vibra di più quando, quando scrivete, vero, cioè... Sto scherzando, non ci credo lo stesso Ma potrebbe darsi anche che forse funziona Diamogli il beneficio del dubbio Se scrivete ancora, magari, ne trovo altri Vediamo un attimo se ne, ne troviamo altri Oddio mio eh, Vediamo un attimo se ne troviamo altri Perché eh, mi auguro di sì, sinceramente Mi manca un minuto e 46 Quindi Aiuto Cioè, nel senso, praticamente, aiuto È un po' pericolosa questa cosa Perché se... Mh, se non troviamo altri diamanti potrebbe succedere che Magari vuol dire che questa teoria non funziona Però intanto per testare questa teoria Continuate a scrivere forza È importante scrivere E io direi di cambiare strada ragazzi Sapete perché? Perché praticamente uh, a volte funziona così No da questa parte è brutto Andiamo da quest'altra parte invece E cerchiamo altri diamanti Forza forza forza Voi uh, scrivetemi se voi praticamente Quando andate a scavare i diamanti tipo in una sola direzione Andate a scavarli tipo Um, solamente diciamo in una direzione oppure se cambiate spesso direzione io non cambio mai direzione perché a quanto dalla mia esperienza diciamo ne trovo di più se vado solo in una direzione specifica pr praticamente però potrebbe essere che questa cosa sia sbagliata chiaramente che quindi magari mi stia chiaramente condizionando male intanto andiamo avanti intanto mm. siamo a 48, 46 secondi ragazzi Aiuto, questa cosa è particolarmente pericolosa Perché non sappiamo bene che cosa succederà E siamo ad otto no, Quanti minuti di video 8:54, bene È un po' pericolosa questa cosa, vi devo dire la verità Porca puzzarda Per non dire qualcos'altro, eh, perché stavo per dire qualcos'altro Ma puzzarda è la parola giusta Ragazzi scrivete l'ultima lasciata nei commenti Per favore, dobbiamo testare questa teoria Se è vera oppure no Facciamo vibrare questo universo di più, siamo a 20 secondi, aiuto Il countdown of the final Countdown dai, forza, scrivete, scrivete No, no, per favore, siamo a 9 secondi Per favore, altri diamanti, voglio che questa teoria sia vera Vibra, universo, vibra di più Vibra, adesso magari lo facciamo vibrare talmente tanto Che esplode cioè, No, allora, non deve esplodere, dai No Vabbè, ok, ho capito Mi sa che qua, questa cosa, quest'ultima cosa non funziona Vediamo se andando avanti un pochino da questa parte C'era qualcos'altro non pare proprio, non pare proprio, non pare proprio Vabbè, niente, ragazzi eh, Io, niente, sono completamente sconvolto Dal fatto che questa teoria Non lo so, ditemi voi se questa teoria ha funzionato Scrivetemi nei commenti se questa teoria ha funzionato, secondo me ah, Non dico niente Non voglio influenzare, non voglio influenzare I commenti, scrivetemi voi se ha funzionato Oppure no, uh, e niente Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi E comunque ho fatto 9.000 diamanti Sono stato bravo, grazie per aver spammato